Benvenuti a tutti in questo nuovo video e oggi parleremo dei 6 social media trend per il 2018. Io sono Gianluca Belloni di Marketing Tips Italia, ho deciso di realizzare un'infografica per poter analizzare in maniera più semplice quelli che sono i dati relativi a questi social media trend. Quindi partiamo subito. Il primo trend ovviamente sono i video, è ormai appurato che entro il 2020 l'80% del traffico internet sarà generato dai video. La maggior parte dei social media sta puntando su questo tipo di contenuti e infatti gli algoritmi tendono a favorirli. Questo per un semplice motivo, il 90% dei contenuti condivisi dagli utenti sui social media sono video. Il modo migliore quindi di creare dei contenuti di qualità e che verranno premiati dagli algoritmi dei social media è quello di creare dei video. Il secondo trend riguarda la realtà virtuale e la realtà aumentata. Sempre più applicazioni stanno integrando queste due nuove tecnologie. Infatti le funzioni più pubblicizzate delle videocamere e dei nuovi smartphone riguardano proprio delle applicazioni della realtà aumentata. Per chi non conoscesse la differenza tra queste due tecnologie, la realtà virtuale consiste nell'immergersi completamente all'interno di un'esperienza virtuale invece la realtà aumentata permette di integrare elementi visivi e artificiali con il mondo esterno un esempio molto famoso è Pokémon Go che è stato il primo videogioco a basarsi sulla posizione e sulla realtà aumentata il terzo trend riguarda i cosiddetti contenuti effimeri con contenuti effimeri si intendono tutti quei contenuti che sono creati in maniera veloce e che hanno una durata limitata nel tempo l'esempio più grande è Snapchat infatti questo social media permette di creare delle storie che verranno cancellate dopo 24 ore il formato delle stories è stato poi copiato da Facebook e dai social media collegati, quindi Instagram e Whatsapp. Grazie alla grande base di utenti già accumulati su social network, questo formato ha spopolato su Instagram. Ed infatti, oggi il numero di stories create su Instagram è maggiore di quello create su Snapchat. Il quarto trend riguarda l'intelligenza artificiale e i chatbot. Stiamo parlando di un'intelligenza artificiale che è in grado di automatizzare i processi di comunicazione all'interno dei social media, infatti i chatbot sono dei programmi che sono in grado di rispondere automaticamente a dei messaggi, ovviamente non sono così evoluti da poter interpretare il contesto in qualsiasi tipo di messaggio, infatti per utilizzarli è necessario scrivere dei messaggi preimpostati, nonostante quello che si possa pensare i chatbot sono già molto diffusi, infatti su Facebook Messenger ogni mese avvengono 12.000 conversazioni con dei chatbot. Il quinto trend riguarda l'influencer marketing, ormai ci siamo abituati a vedere gli influencer promuovere dei prodotti all'interno dei propri profili sui social media, quello su cui i brand si dovranno concentrare grazie all'influencer marketing quest'anno non sono i numeri grezzi, ma sarà creare delle interazioni di qualità che possono portare a dei buoni tassi di conversione. Inoltre si sta sviluppando sempre di più il fenomeno dei micro-influencer e cioè quelle persone che non hanno un seguito molto grande in termini di numeri ma che hanno comunque un buon pubblico molto appassionato dell'argomento che trattano. Il sesto trend riguarda i dispositivi mobili. Ormai tutti accediamo quotidianamente ai social media attraverso i nostri smartphone. A testimoniare ciò c'è il dato delle persone che accedono a Facebook attraverso l'applicazione. Infatti, dei 34 milioni di persone iscritte a Facebook in Italia, l'88% vi accede da smartphone. All'interno di una campagna per i social media è quindi molto importante pensare ai contenuti in modo che siano ottimizzati per i dispositivi mobili. Siamo giunti al termine all'analisi di questi 6 social media trend del 2018. Se vuoi vedere l'infografica completa la trovi sul sito www.marketingtipsitalia.com Inoltre ti invito a dirmi la tua nei commenti se anche tu hai individuato questi 6 trend dei social media o se ne hai individuati degli altri. A settimana prossima con un nuovo video!